Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta all'acqua alle nocciole, il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa, gli ingredienti sono nocciole tostate, lievito per dolci, farina di tipo 00, acqua, zucchero a velo, olio di semi di arachidi, vanillina e un pizzico di sale, Diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le nocciole e li facciamo tritare per 20 secondi a velocità 8 riuniamo sul fondo del boccale aggiungiamo lo zucchero a velo la farina di tipo 00 zero. Il lievito la vanillina e il pizzico di sale facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4 Uniamo sul fondo del boccale, aggiungiamo l'acqua e l'olio e facciamo amalgamare. Per 3 minuti a velocità 4. Versare adesso il composto in uno stampo con chiusura a cerniera del diametro di 24 cm foderato sul fondo con carta da forno imburrata ai laterali con il nostro staccante per teglie e cuociamo in forno preriscaldato statico a 160 gradi per circa 40-45 minuti. Fate sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. torta all'acqua alle nocciole. Grazie e alla prossima ricetta!